Ciao a tutti ragazzi, visto che è il nostro primo video dobbiamo presentarci. Io sono Francesco Azzori, io sono Francesco Pomente, nonché fondatore della pagina Il Karting nelle Vene. Allora, siamo qui stasera per realizzare il video risposta a tutte le domande Instagram e vabbè, cercheremo di spiegarvi nel miglior modo tutte le vostre domande. Visto che abbiamo cercato di più volte di fare altri video, ma non c'è stato possibile volte per un motivo, a volte per un altro, abbiamo deciso intanto di intraprendere questo percorso tramite questo metodo. Adesso vedremo che riscontro otterremo con, con le vostre domande e poi vedremo. Allora, possiamo partire. Che è quella di André Brun 23. Allora, ci chiede, miglior preparatore tra Goliffe e Drudi? allora visto che eh, ha partecipato a più di qualche gara chiedo direttamente a lui la differenza eh, qui, qui ragazzi non si può rispondere semplicemente per il fatto che io sarei di parte avendo corso più di qualche tempo con Galiffa eh, mi troverei molto molto di parte quindi evitiamo magari e soprattutto di non esprimere è... pareri non è secondo me, mh, cioè non c'è differenza tra preparatore e preparatore. Cioè, ovvero c'è differenza, ma non si può uh, diciamo. Non si può, esplicitare, si, così non si può esplicitare così tanto il tutto. Perché è comunque un parere, anche Ogni magari... preparatore ha i suoi punti di forza, e eh, diciamo, i, punti eh, i, i, i suoi punti deboli quindi Galiffa avrà dei punti di forza ma, e dei punti deboli e Drudi avrà dei punti di forza e dei punti deboli anche se comunque Drudi è, eh, è direttamente TM e Galiffa è una, preparatore. Diciamo, un preparatore a parte facciamo alla seconda domanda di Monad consigli per migliorare con un KZ vai qui allora per prima cosa secondo me eh, è importante la posizione di guida, ovvero stare eh, rilassati e avere mh, le braccia non troppo tese, per, eh, soprattutto per lo sforzo fisico, perché come sapete il KZ è la classe regina, quindi eh, un motivo deve esserci. Poi mh, è molto importante la posizione del, mh, del sedile, del volante che non deve essere troppo lontano e della leva del cambio. Eh, le tue bah, per situazioni. il resto diciamo che bisogna sempre valutare la provenienza se si hanno esperienze precedenti in kart o si inizia direttamente in KZ. Ovviamente se si ha un'esperienza precedente con un monomarcia l'adattamento sarà sicuramente molto più facile, si avrà una percezione della risposta del kart eh, totalmente diversa. Si, si potrà ben apprezzare il fatto che dati, date il cambio, dato il, il cambio più velocità manuali eh, dà più possibilità di errore a differenza di un monomarcia che sei costretto a pennellare le curve a dover essere molto molto preciso per il resto bisogna trovare sicuramente un ottimo assetto con la frenata in quanto si, hanno, ovviamente, il, si ha il ripartitore di frenata, e per il resto girare, deve venire: girare, girare, deve girare. Venire. Bisogna fare tanti chilometri, bruciare benzina. Eh, allora, terza domanda di Silvio Calza: cosa ne pensi dei musetti che calano con un colpo? Pensi che siano da abolire? Eh, diciamo che questo mi tocca poco perché ho corso poco nell'ambito dei musetti no, che mologhi. si sganciano però no, non sono da abolire bisognerebbe semplicemente uh, aumentare il margine di tolleranza di, di sgancio perché quelli di adesso sono veramente molto molto fragili che basta un nulla per farli sganciare e prendere dei secondi di penalità per un nulla non è, non è affatto simpatico secondo il mio punto di vista sono molto utili perché mh, aiutano a migliorare la correttezza dei piloti in pista e soprattutto se un pilota è molto aggressivo deve... Eh, deve placarsi okay, allora quarta domanda eh, andrea guido pro e contro un motore più sul caldo o più sul freddo questa è una domanda abbastanza da, da interpretare magari per la prossima volta cerca di essere più esplicito a quello che abbiamo interpretato è più o meno una domanda se il motore rende più a caldo o, o più, più a freddo a diciamo che come ogni cosa ha un suo range di, di resa ideale ovviamente questa è una temperatura giusta che va non oltre i 50 52 gradi e, per il resto c'è poco da argomentare, la temperatura del motore è quella, insomma. Ovviamente con un motore freddo si rischierà di eh, rompere più facilmente rispetto ad un motore nella giusta temperatura, oppure un motore troppo, troppo caldo troppo. rende molto di meno rispetto perché eh, affatica molto i, i suoi componenti. E si rischia comunque di, di andare, di soccombere in rotture. Allora, quinta domanda con l'annino 73 quanto costa per fare una gara del mondiale o vsk allora rispondi direttamente tu visto che hai l'esperienza allora, gara vsk parliamo in quanto a iscrizioni bisogna vedere poi la, la categoria c'è la ok ok junior che ha una tassa di iscrizione di 2200 euro e la kz2 1600 Certo, il costo non finisce lì, eh, c'è da aggiungere il costo noleggio, presumo costo noleggio motore, perché sono gare che non puoi ovviamente fare con il tuo motore personale, quelle sono gare che vanno fatte con motori ad un certo livello e se vuoi farle ad un certo livello devi noleggiare il motore, eh, vanno aggiunti i costi di trasferta che non sono pochi insomma, viste le durate delle gare e va aggiunto il costo di preparazione alla gara che ovviamente parte da 3-4 settimane prima almeno da, da buttare in pista e cosa non meno importante le gomme gomme benzina e provare tanti treni di gomme quindi automaticamente il costo sale sale molto Diciamo che per il mondiale siamo sulla stessa cifra del WSK. viaggiano all'incirca di pari passo. Bisogna tenersi con non meno di circa 6.000-7.000 euro a gara, almeno. Ok. Allora, sesta domanda di Frizz Andrea. Voi vorreste dei kart con il turbo? Mm. Allora. Perché? A che pro? <ride> scelta molto difficile visto che... La Formula 1 ha cambiato proprio aspetto con i motori turbo. però secondo me, non serve avere dei motori turbo. In quanto già la, i cavalli del, del motore due tempi sono, sono molto elevati e eh, soprattutto rendono molto in pista come si vede nelle gare, e soprattutto per chi ha girato più di qualche volta in pista come si vede nelle piste di tutta Italia. Poi ben venga se eh, accadrà questo però ma io non credo che succeda mai al massimo ci potrà essere in futuro qualcosa come carte elettrici ad un certo sì. livello ma per il turbo a che pro? fare un car turbo per fare cosa? per essere ingestibile? Vidi 4-5 anni fa un KZ10 su Facebook e lo portarono a 165 cm3 di cilindrata. E inutile dire che era già inguidabile, quindi a che pro mettere il turbo su un kart. Allora poi questa domanda è domanda molto interessante, devo dire, perché quando è nata la vostra passione per i kart? Parti tu? Eh vabbè, eh. <ride> Questa è una domanda molto delicata perché vabbè, la passione per i kart eh, di preciso non ricordo però la passione per i motori fin dalla nascita perché mio padre era appassionato di, di motori quindi mi ha trasmesso la passione eh, poi man mano mh, eh, ho iniziato a prendere la strada dei kart proprio per, eh, perché mi sono appassionato vedendoli girare più di qualche volta in pista da spettatore e soprattutto volendo, cioè, avendo curiosità di provare questi, questi mezzi che prima non avevo mai visto, e poi è stato un diciamo è stato tutto increscendo. Infatti, in, un po' di tempo fa ho deciso di creare questa pagina, appunto perché non avendo la possibilità di, di girare comunque molte volte, oppure di, di fare delle gare di avere un kart mio. Eh, decisi di, diciamo, di pubblicare le foto dei, dei miei diciamo, fan e di farle vedere a quante più perso persone possibile poi per il resto lascio la parola a te che... la mia è una storia che risale a molto lontano ovvero quando avevo 4 anni che chiesi una minimoto a mio padre e odia le due ruote e tutt'ora odia le due ruote come le odiava anni fa e decise così di rovinarsi la vita comprandomi un kart. <ride> Premetto che di carta aveva poco, era un pezzo di ferro saldato, però era carino, sembrava una formula. <ride> e da lì abbiamo iniziato a correre, poi la prima gara quando avevo sei anni circa e che poi ai tempi d'oro in cui iniziai a correre si facevano molti circuiti cittadini ed erano divertentissimi e poi man mano che siamo andati avanti abbiamo sempre fatto progressi in quanto a livello di gare fino ad arrivare il primo campionato più importante, l'ho fatto nel 2006, appunto feci il VSK con la 60 Mini solo che il mio grande problema è sempre stato il peso grande, grande problema di problema quando ero di... piccolo <ride> e... ero largamente in sovrappeso ero circa 15 kg in sovrappeso con la 60 Mini e... tanto che passai nel 2007 nella 100 Easy Kart e da lì poi iniziarono, iniziarono finalmente ad andare bene le cose Feci nel 2008 il campionato italiano, europeo e mondiale, rischiando di vincere l'europeo. Ahimè, mi hanno buttato fuori, come beh, ovviamente si sa succede che in queste gare di un certo livello purtroppo succede. E poi ecco, abbiamo vinto il primo campionato nel 2013. Poi, 2015, Coppa Italia con la Jesolo. 2016, vinto di nuovo la Coppa Italia con Galiffa. E ecco quest'anno Reduce, sempre secondo, secondo nel campionato, nel campionato italiano, italiano kart, Quello. categoria 125 club Quello. Non lo conto perché non è una vittoria quindi non, sì. non mi scende E sono Reduce da una, una, marissima, una marissima direi seconda posizione nel campionato Predators Ecco per chi ci domanda di chi sono gli onboard, sono suoi perché abbiamo creato io, un canale insieme. Colui eh, che vi intasa per... la home di video con la Predators. E niente, ahimè, ho dovuto mollare il primo posto tristemente per una rottura in gara 1 domenica scorsa. Si è rotta la catena. Nisba. Però ho fatto in tutto ciò ho fatto una bella rimonta in gara 2 dalla quindicesima o sedicesima, non lo so, ottava fila, non ricordo nemmeno com'ero, alla seconda posizione assoluta, nonché prima di classe. Allora andiamo avanti con le domande e passiamo. Questa è una domanda molto interessante. Gianluca Secci ci dice: Secondo te chi sono le leggende del karting italiano, oltre Fisichella e Trulli? Beh. Il mio idolo è senza ombra di dubbio Trulli, poi per il resto di leggende mi spiace ragazzi ma qui non, non c'è storia Purtroppo non, non ci sono, non ho ci sono piloti forti però non ci sono piloti che hanno scritto la storia del, del karting al giorno d'oggi Quali citare Qua Trulli e altri Possiamo citare qualcuno della nostra zona come Danilo Rossi, che ha fatto Cinque volte campione del mondo. Grandi, grandi cose, però del resto possiamo starting... parlare di Davide Forè. Possiamo parlare. Mh, non so, di, di chi volete, ma leggende. leggende, ecco. Forse sì, per me il mio idolo era Trulli. Quindi Beh. la mia leggenda è lui. Poi è ovvio che questo è potrebbe essere un argomento molto personale in base alle preferenze ovvio un parere personale allora passiamo avanti con le domande eh, vediamo luigi fazzino 99 che ne pensi del motore maxter motore maxter ragazzi non è per fare campagne pro o campagne contro qualsiasi prodotto però c'è poco da argomentare Basti vedere i vari risultati, poi ovviamente non guardiamo i grandi risultati quali mondiali, quali WSK europei e varie. C'è cioè, bisogna guardare... però che Maxter ha avuto il momento di gloria nel 2009, se, 2009. Se, non ricordo, se non ricordo male, quando era con CRG e quindi sono ah, passati ehm. quasi la bellezza di dieci anni però ad oggi diciamo che ci sono case come vortex come tm soprattutto che sono superiori ma non tanto per eh, diciamo per eh, quando per sé ma in quanto a vendibilità e soprattutto eh, come, costi di, come costi di manutenzione costi di gestione tm ti permette molto di più vai dal farmacista domani <ride> mattina chiedi un pistone del kz 10c Trova il pistone del KZ10C Come ti trova il pistone del K9 TM Ha il vantaggio di aver giocato Sempre su una linea E i ricambi di un motore odierno Sono adattabili su un motore, motore Più da dato okay, cosa, quindi... cosa che non è così Per altri Però, motori Certo se qualcuno ha voglia di farci provare Un Maxter eh, Non ci sono problemi Siamo Io sempre Mi disposti. escludo dalla richiesta tanto... Allora Marco Denti ci dice quale motore consiglieresti per chi ha le prime armi? Eh, bisogna difficile. vedere se parliamo di monomarcia o un KZ, ovviamente io escluderei, poi bisogna valutare sempre in base al budget, se bisogna partire da zero è molto bisogna, bisogna valutare bene la situazione, sempre in base ovviamente al budget vi posso dire un ottimo motore a parer mio è un buon kv 95 con cui ho avuto l'onore di potermi divertire tante volte o si può, fare, KZ ovviamente. si può fare un passo avanti come il k9 io direi di lasciare ciò che è stato dell'era tra kv 95 e k9 lasciamolo un po a sé e... Come un K9B se si dispone di qualcosa di più, come... anche perché oggi si trovano comunque a buon prezzo sui vari mercatini. E anche perché comunque questi motori sono diciamo simili agli ultimi che sono usciti dall'ATM, soprattutto se si ha voglia di divertirsi, secondo me come dice lui, un KV95 se è, è strettamente legato al divertimento però. Se Invece, si ha intenzione di fare qualcosa di più serio. Eh, secondo me, si può, però, si deve disporre di ovviamente di un po più di budget. budget. Poi per la categoria, secondo me, monomarcia, secondo me e iniziare con sempre. KZ sarebbe cioè è un suicidio. Perché, soprattutto se non si è mai saliti su un kart, è molto difficile interpretare un KZ, soprattutto per i cavalli e per la, diciamo, la, coppia. la coppia che ha il motore. Eh, però secondo me iniziare Iniziale. con un buon 125 monomarcia, soprattutto con l'accensione elettronica, perché un sacrificio soprattutto per chi vi spinge, per chi vi spinge sì. eh, sarebbe la miglior cosa da fare, poi oggi ce ne sono di qualsiasi, cioè, di, di, qualsiasi, di qualsiasi costo e qualsiasi, qualsiasi affidabilità, c'è di tutto c'è da Rotax Max fino siamo ai Rock, ai Super eh, Rock, c'è di tutto di tutto e di più, Quindi, poi come costi siamo comunque sempre sulla stessa soglia. Quindi secondo me iniziare con un KZ è molto, è molto più difficile rispetto a un monomarcia. Quindi basti, basta iniziare con, con diciamo, un monomarcia, a farsi le ossa, come si dice, su un monomarcia e poi passare al KZ, però anche magari disponendo di un budget più elevato. Andiamo avanti? Andiamo avanti, allora, eh, vediamo Gianluca, ah ok, già fatta. Ivan Fantavuzzi ci chiede potreste spiegare la questione caster e camber eh, questa, questa, questa è una è domanda molto, che ci mette molto in difficoltà molto articolata però vabbè proveremo Prove proviamo. a spiegarvela <ride> proveremo a spiegarvela nel miglior modo possibile Allora, proviamo in quanto il caster tende sempre a dare uh, un minor appoggio della ruota ovvero tende a, quando il kart è sottoposto a una forza laterale, di far appoggiare più superficie della ruota possibile, a differenza del camber che parte con una superficie maggiore di appoggio e tende poi a, ad alleggerire man mano che va, si va ad esercitare una forza laterale nel fare la curva. Allora poi altra domanda che ci mette veramente in difficoltà, eh, Lorenzo Dab, come si fa a capire se si ha una convergenza errata? Eh, qui la convergenza errata si capisce... Soprattutto il sintomo maggiore sono i residui di gomma ai bordi delle ruote perché si capisce se si ha una convergenza troppo aperta o troppo chiusa. Cosa significa troppo aperta e troppo chiusa? Ok. Troppo aperta? Allora, parliamo di convergenza troppo aperta, parliamo di convergenza troppo chiusa. Allora, quali sono gli effetti della convergenza gli effetti troppo aperta? della convergenza troppo aperta sono un scarso primo inserimento e con tanto, tanto, tanto sottosterzo, a differenza di una convergenza troppo chiusa, che si ha il primo inserimento che è molto, molto, molto elevato. Però poi in percorrenza, in percorrenza poi in vai in stallo, ovviamente. Bisogna ovviamente poi trovare, in base allo stile di guida, in base alle preferenze di guida, soprattutto in base al telaio. In base al telaio. E hai diciamo ai pezzi cosa, che sono montati sul telaio ovvero a sale posteriore cosa da non, da non tralasciare è la gomma presente a terra bisogna valutare se ovviamente. queste um, modifiche vanno apportate su tracciato ricco di gomma o su tracciato domenicale dove Scivoloso non ci sono mai e... state fatte manifestazioni 4. o non vengono fatte manifestazioni da tempo sono sempre situazioni da valutare al momento è difficile dare su due piedi una preferenza di convergenza aperta convergenza chiusa, standard e via dicendo va bene ragazzi vi salutiamo Francesco Zori alla prossima, alla prossima.